Andiamo di latte con la nostra dottoressa Anna Villarini, in collegamento della Cascina Rosa alla Scuola di Cucina Preventiva dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano, lo chef Giovanni Allegro. Allora, dottoressa Villarini, il latte è davvero l'alimento completo di cui si favoreggiava nelle prudenti eh, ammonizioni delle nonne? Prendi il latte, è un alimento completo, e eh, lo è? Eh. È un alimento che contiene molte sostanze, sicuramente è completo per il bambino fino a una certa sei mesi, fino a che non si inizia lo svezzamento. Eh, è ovvio che per l'adulto non può essere un alimento completo e comunque non è un alimento che ha tutti quegli effetti positivi consumato quotidianamente che si pensava una volta. Intanto io penso che c'è da notare che noi siamo l'unico mammifero che continua a bere latte da adulto. E oltretutto beviamo latte di un'altra specie, non e il latte sì, materno. perché sì, non sempre si può bere il latte dalla mamma, no, è quindi è, bene, sì. <ride> è difficile procurarsi Ci sono delle difficoltà tecniche, tanto. diciamo così. Eh. E però il latte vaccino è molto diverso dal latte, dal latte materno. Quindi noi continuiamo a bere un latte che è diverso da quello che e siamo certo. abituati a bere da bambini. No? Noi non siamo questo... in grado di, di affrontare questo latte perché cosa ci manca? No, a noi ci manca per qualunque tipo di latte, anche se fosse quello materno. Dopo i tre anni ci viene a mancare la lattasi, cioè comincia a diminuire fortemente. La lattasi è quell'enzima che serve a digerire il lattosio. E poi ci viene a mancare, più o meno alla stessa età, la rennina, che è un enzima che serve a digerire la casellina. La, la lattacea l'avevo sentita, la rennina non me l'hanno mai. mai presentata. Non... E invece è adesso un... io la presento io. Me la presento, la rennina. <ride> la rennina, sì, sì. È un enzima la che renina. abbiamo da piccoli all'interno dello stomaco, che però poi si perde la produzione di questi due enzimi. Quindi al nostro intestino arriva un latte che non è completamente digerito. E quando arrivano delle sostanze non ben digerite, Il solitamente... Intestino l'intestino si ribella e si manifesta quella che comunemente viene chiamata colite è il sintomo più comune dell'intolleranza al latte ecco perché tantissime persone soffrono di colite perché si continua a bere latte anche quando gli enzimi non lavorano più bene perché la rindina allora, non c'è no, non c'è neanche non più la, no, neanche in la realtà, se uno continua a bere latte un pochino se ne mantiene però se ne mantiene poca quindi non per digerire bene e allora io ritengo che eh, se qualcuno vuole continuare a bere il latte da adulti, almeno eh, lo beva biologico, così rimane il problema della lattassia e della renina è Ma c'è qualcosa di infantile che residua in quelli che amano tanto il latte? Glielo chiedo sì, perché sì, io sono no, tra loro, eh. forse. non Io vorrei il biberon, addirittura si immagini quanto eh, invece il cappuccino. Eh, come si fa? Però no, no, ma il latte è un faccio? pochino di dipendenza no, all'adacema perché, eh, sì, perché produce endorfine, quindi ci fa star bene. Il latte? Un pochino, sì. E come facciamo senza latte? Facciamo con altri lati, sostituiamo la colazione con altre cose. Per esempio in commercio ci sono i latti vegetali che sono mm -hmm. meravigliosi perché che non hanno eh, latte di riso, latte di soia, latte d'avena, adesso latte di camut. Il con la soia. Eh? È buonissimo, eh. è buonissimo. Beh, buono. Sì, sì, io ve lo consiglio. Avena? Mm. Sì, sì, avena. Sì, mm. sì, avena mandorla latte di sì, sì. Eh, A proposito di latte di mandorla deve sapere che dai, noi meridionali, latte di mandorle, e mi pare che il professor Volpe mi possa seguire su questo terreno, l'abbiamo consumato come bibita estiva rinfrescante, buonissima, eh, vero professor? Assolutamente, sì. Oh, non è grasso. È, è che... Allora, chi meglio... Eccole lì, ma questa è una sorpresa. Un applauso alle mandorle. È l'unica trasmissione in cui si può fare l'applauso alle mandorle. E al sorriso dello chef Allegro. Allora, come facciamo, nelle sue ricette, come facciamo a fare a meno del latte? Come lo sostituisce? Beh Certamente, come ha detto appena adesso la dottoressa Villarini, eh, eh, praticamente con il latte di soia, oppure con il latte ricavato da cereali, come il latte di riso, il latte di avena, eh, oppure con un latte che io uso abbastanza spesso nella mia cucina, che è il latte di mandorle, no? che è un latte che si può trovare già pronto, oppure si può anche prepararlo eh, abbastanza velocemente con questi semplici ingredienti. Vediamo. No, per preparare un latte di mandorle bastano un paio di etti di mandorle, un litro d'acqua circa, no, un buon frullatore. Ma mandorle fresche quindi, sì. quelle con il guscio mandorle, verde di velluto? Mandorle quelle... fresche già, già spellate, oppure con la buccia. Uh -huh. E togliamo la buccia semplicemente e svolentandole poi, va, per 30 l'acqua, Come si fa? Si frullano? Sì, quindi le mandorle vanno messe nel frullatore, si frullano molto finemente e dopo averle frullate bene bene si comincia ad aggiungere l'acqua a filo. No, e alla fine, dopo aver frullato bene bene, si ottiene un latte così. Eccolo là. Ma è simile a quello che io... Magnificavo prima che bevevamo sul, alle feste patronali qui, e Dio, il professor e Dio, oppure questo è meno saporito? No, no, la, la, la bontà è sicuramente simile purché si usino delle mandorle di pari qualità. Eh certo, è certo, è buono anche questo. Se aggiungi lo zucchero, no, no, non serve. No, no, no, assolutamente. Allora... Le mandorle sono già dolci di Proceda pure con la ricetta, intanto dottoressa, per quale motivo il latte vegetale è preferibile dunque a quello vaccino? Ma è preferibile prima di tutto perché non crea problemi di intolleranze, lo riusciamo a digerire benissimo, è un latte rinfrescante, una bevanda rinfrescante, quindi da questo punto di vista è ottimo.